Oggi vi diamo il benvenuto con il tema L'imbroglio della stevia I brevetti dei dolcificanti come l'aspartame e il saccarosio sono obsoleti Con un'incredibile idea le grandi multinazionali Coca-Cola e Cargill Si aspettano di incrementare gli introiti tramite un nuovo brevetto Stevia è la vacca da mungere ora la stevia è una pianta che addolcisce mille volte di più che lo zucchero normale e per di più è completamente innocua. Dal momento che non possono brevettare le piante e quindi ne mancherebbe il ricavo, il dolcificante della stevia chiamato rebaudioside A viene ora ricavato chimicamente. Questo però non ha niente a che vedere con la pianta naturale e il beneficio salutare ne è escluso. Il governo degli Stati Uniti, tuttavia, agisce come sostenitore del settore, avvertendo dell'insalubre alimentazione zuccherata e allo tempo stesso promuovendo il dolcificante naturale stevia. La pianta originale, invece, resta proibita come alimento. Ancora una volta i consumatori vengono ingannati e truffati. Per quanto tempo ancora sta il consumatore deciderlo? Rimanete con noi anche alla prossima puntata del Muro del pianto e a presto.